Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme la pasta a frolla. Gli ingredienti che ci serviranno sono farina, scorza di limone, bio, uova, burro freddo, lievito per dolci, zucchero a velo pizzico di sale quindi alla farina aggiungiamo subito un pizzico di sale e tutte le polveri quindi lo zucchero a velo io l'ho setacciato e lievito per dolci per tutti gli ingredienti e le dosi fate sempre riferimento al link in descrizione che vi porterà direttamente nel mio blog cucina con me grazie a raffaele.it ora aggiunte tutte le polveri andiamo a mescolare e aggiungiamo la scorza del limone grattugiata meglio se biologico e mi raccomando solo la parte gialla o in questo caso che è un limone freschissimo la parte verde non la parte bianca altrimenti darà un gusto amaro alla frolla se vi piace potete aggiungere anche della vaniglia ok aggiungiamo una scorza di vino mescoliamo bene e a questo punto procediamo con la sapiatura: cioè Aggiungiamo il burro freddo da frigorifero e con la punta delle dita andiamo ad amalgamare così. Facciamo in modo che la farina assorba il burro, cerchiamo di non riscaldare troppo il burro. Fatta la sabbiatura aggiungiamo le uova. Facciamo un foro al centro e sbattiamole leggermente. Lavoriamo il nostro impasto per la frolla il più velocemente possibile. Non lo dobbiamo riscaldare, altrimenti non avremo una frolla bella friabile, avremo una frolla gommosa. Che non è buona infatti io sto facendo con la forchetta per per non riscaldare la frolla col calore delle mani ecco a questo punto possiamo lavorarla velocemente così a questo punto rovesciamo l'impasto sul piano di lavoro, leggermente infarinato. Aggiungiamo un po' di farina. E rovesciamo tutto. E lavoriamo senza impastare, dobbiamo semplicemente compattare così. Io faccio così uso un tarocco in modo da non riscaldare l'impasto. A questo punto, quando vedete che l'impasto è omogeneo, è ben amalgamato, allora potete andare con le mani velocemente così, compattate il tutto. La nostra pasta frolla è pronta, ora che cosa facciamo? La mettiamo a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, però più riposa è meglio. È. Io a volte la faccio il giorno prima per il giorno dopo, quindi prendiamo la pellicola, mettiamo il nostro impasto, lo schiacciamo così, così raffredda più velocemente, chiudiamo. poniamo in frigorifero dopo vi faccio vedere la pasta frolla fredda dopo due ore la nostra pasta frolla è bella soda si è indurita ora come facciamo per renderla di nuovo plastica e poterla stendere facilmente mettiamo un po di farina e andiamo a lavorare per qualche secondo Sì. non troppo per non farla riscaldare la pasta frolla è pronta per essere stesa adesso io ne prendo un pezzo e vi faccio vedere quanto è bella da stendere e quanto è facile utilizzarla questa pasta frolla la dovete provare perché è buonissima vedete non si appiccica al mattarello ed è plastica ora vi faccio vedere anche come ritagliarla si possono realizzare delle strisce perfette, guardate, possiamo anche provare a intrecciarle, facendo così vedete la pasta frolla non si rompe, è perfetta riprendiamo questa parte che non è, che è più larga e con questa treccia possiamo andare a decorare una crostata la mia video ricetta termina qui grazie per avermi seguito e vi ricordo sempre che se questo video vi è piaciuto Lasciate un like e condividete per la, ricetta, per la ricetta completa, le dosi e gli ingredienti. Fate sempre riferimento al link in descrizione o nel primo commento che vi porta nel mio sito www.cucinacommegrazielleraffaele.it Grazie a tutti, ciao!